Carissimi, siamo alla ventiduesima, domenica del tempo ordinario, anche in questa domenica mi piace dare un titolo che mi viene in mente adesso, magari piuttosto inconsueto, mi piace eh, chiamarla così, questa domenica, la domenica in cui comprendiamo qual è il posto di Dio. Ecco, il posto di Dio, è il posto di Dio attraverso questa lezione di umiltà e di carità che riceviamo da Gesù in questo Vangelo di Luca, è l'ultimo posto. Sì, perché è lui che si è messo all'ultimo posto, è lui che non ha, non ha amato circondarsi di persone potenti, non ha cercato le poltrone, non si è eh, seduto in mezzo ai grandi della terra, ma addirittura, come sappiamo, fuori dalla città è lì che è avvenuto il sacrificio, ha scelto l'ultimo posto e allora è, è gioco forza, se vogliamo essere discepoli, missionari del Vangelo, seguaci di Gesù, anche noi dobbiamo ricercare l'ultimo posto, l'umiltà, questa è la lezione che ci viene data è un Gesù che spiazza davvero, non si tratta di Galateo il suo, ultimi posti, i primi posti, i primi posti alle autorità, gli ultimi posti alle persone che contano meno, non è proprio in questo senso, ma è piuttosto un invito forte all'umiltà, che, eh, che parte da un cuore credente, da un cuore che si affida a Dio, che lascia che sia Dio a dare il primo posto. E Mi permetto di dire anche che siano gli altri a riconoscere in te le tue capacità, i tuoi carismi, quello che il Signore ti ha donato. In fondo è sempre Dio che ti riserverà il posto giusto. L'umiltà in contrasto con, con il desiderio di contrapporsi, di affermarsi, di avanzare nella vita sociale, ahimè anche nella vita ecclesiale, ci sono persone che gareggiano per occupare le poltrone, persone che anche nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, nelle nostre realtà associative, forse anche nel MAC, io non, adesso non vorrei dire, ma penso che una tentazione insidiosa, quella di eh, tentare a tutti i costi di avere un posto di rilievo, una certa visibilità, questo voglio dire non va in contrasto con quella desiderio ecco, di comunque di avanzare nella vita perché è un desiderio buono quello di progredire spiritualmente culturalmente nell'ambito lavorativo indubbiamente sono aspetti determinanti della vita di una persona però dobbiamo chiederci perché allora io voglio il primo posto san giovanni crisostomo dice tu perché desideri il primo posto per eh, appunto essere al di sopra degli altri per sottoporli tutti, per sottometterli, dovremmo piuttosto occupare gli ultimi posti. La persona umile allora eh, matura il servizio, il servizio agli altri, il servizio non per se stesso ma per gli altri. E Poi Gesù si rivolge al padrone di casa eh, per il banchetto che ha appena attuato e gli dice guarda quando prepari un pranzo non invitare quelle persone dalle quali ti aspetti un contraccambio ecco un amore disinteressato, un amore gratuito, devi invitare queste persone, poveri, storpi, zoppi, ciechi sembrano quattro categorie di persone infelici eppure queste persone ti danno la gioia sarai beato, riceverai la beatitudine perché proprio attraverso queste persone che fanno in prima persona l'esperienza pratica della fragilità e anche di una certa disabilità direi, sono vicine a Dio, non perché sono, hanno una disabilità, ma per il fatto che quella disabilità molto probabilmente li avvicina al cuore di Dio, li rende umili, li rende ultimi. È in questo senso, dunque, che noi dobbiamo invitare e capire queste persone, perché nella loro fragilità trovano, trovano, trovano spazio nel cuore di Dio e si avvicinano a quel discepolato, umile eh, e obbediente e fiducioso in Dio che Gesù ci descrive. Questi sono, allora, non i segni del potere, ma è il potere dei segni, direbbe Don Tonino Bello. Il potere dei segni sta proprio in questa pochezza, in questa piccolezza, in questa fragilità che caratterizza i preferiti di Dio. Buona domenica.